Okay, grazie Presidente. Intanto eh, ci tengo a sottolineare che anche il Movimento 5 Stelle ha eh, sottoscritto la proposta appena anticipata dal collega. Siamo perfettamente d'accordo eh, sul discorso dell'ambiguità normativa, eh, tant'è che fino ad oggi non, non c'è stato concesso di andare oltre quello che abbiamo fatto e che abbiamo sviluppato in, questi, in questo lungo periodo, devo dire, abbiamo portato i frutti del, del nostro lavoro e abbiamo praticamente chiuso la nostra proposta eh, di eh, regolamentazione di questo tipo di, eh, di servizio. Eh, noi Presidente devo dire che abbiamo anche incontrato la categoria dei vetturini e eh, che ci hanno espresso alcuni anche eh, diciamo, la volontà di mantenere una certa eh, tradizione non tanto per sostentamento appunto del, della propria famiglia ma anche eh, proprio per eh, appunto per tradizione familiare. Eh, questo però ehm, ci ha evidenziato una sostanziale responsabilità delle scorse amministrazioni che eh, dobbiamo sottolineare hanno fatto in modo di eh, non, non diffondere una cultura del benessere animale eh, non diffondere una cultura del, dell'animale come essere senziente infatti nulla e questo io ci tengo veramente a sottolinearlo nulla è stato fatto per aumentare i controlli sul maltrattamento animale lasciando spazio quindi a scelte eh, non, non frutto di uno sguardo attento appunto al benessere dell'animale alle difese eh, la categoria dei vetturini stanziando dei fondi pubblici una cifra importante per costruire stalle poi discutibili a loro uso esclusivo e la Giunta Marino, devo dire, rifinanziò ancora nuovamente questa somma aumentando le risorse economiche a disposizione noi Presidente Negabile abbiamo sempre detto avremmo voluto, lo dico chiaramente, sospendere questo, questo servizio ed è una dichiarazione che ho coraggio anche di ripetere in questo, in questo momento non abbiamo intenzione di, di mentire o di prendere in giro chi ci ascolta. Noi avremmo voluto proprio questo, sospendere il servizio del trasporto a trazione animale. Peraltro l'attività lavorativa dei vetturini, che come dicevo abbiamo incontrato, sarebbe stata comunque tutelata sia dal regolamento tutt'oggi vigente sia da quello che avevamo intenzione di, eh, di portare in aula. Eh, perché è possibile convertire le licenze in licenze taxi o NCC. Ci aspettavamo forse di vedere un supporto già in questi mesi eh, dalla normativa nazionale e anche regionale che tarda ad arrivare e che quindi ringrazio il collega per aver evidenziato anche questa carenza regionale che fino ad oggi insomma, si è eh, rivelata inadempiente anche in questo. Infatti la normativa eh, nazionale e regionale che è già citata nel parere dell'Avvocatura eh, già nel 2015 e ripreso poi come eh, parere nella riproposta del, dell'iniziativa popolare, cita testuali parole, ci tengo per eh, maggiore chiarezza, non si ritiene che i comuni possano vietare la tipologia di attività trasportistica, questa tipologia in particolare. Si può però prevedere che per motivi di sicurezza, di tutela ambientale e rispetto degli animali possa essere esercitata solo in alcune zone. E noi Presidente è proprio su questo che siamo partiti, quindi a ehm, concentrare il questo tipo di trasporto solo su eh, zone che garantissero il benessere dei, dei cavalli, quindi in parchi e in ville storiche, questo è previsto eh, sul regolamento che porteremo in aula che altro? Io appunto riprendendo il discorso della, della mancata diffusione della cultura del benessere animale ci tengo a sottolineare qualcosa che forse non è, non è uscito abbastanza anche dalla, dai media noi abbiamo um, sottoscritto un accordo con cinque associazioni di guardie zoofile, abbiamo um, costituito un, un, un Gruppo sostanzioso di guardie zoofile che, in diretta eh, comunicazione con la polizia locale, già la scorsa estate hanno iniziato a segnalare le norme non rispettate rispet rispetto scusate, la ripetizione, ehm, il. Um, le temperature troppo alte che non rispettassero gli animali quindi noi dunque, abbiamo, abbiamo aumentato i controlli con questo protocollo di intesa con le cinque associazioni animaliste, con le guardie zoofile che facessero un presidio anti-maltrattamento e, e abbiamo appunto, eh, iniziato già a denunciare dallo scorso anno prima ancora che il protocollo fosse attivo e questo non è mai stato fatto dalle scorse amministrazioni questo c'è da riconoscerlo Abbiamo intenzione, lo abbiamo già scritto sul regolamento che ripeto è in fase eh, di approvazione, è già stato approvato dal, dall'assessorato e dal Dipartimento Ambiente, è ne, ad ultima firma, quindi è veramente questione di giorni, è nel Dipartimento Mobilità, dopodiché sarà protocollato. In questo regolamento abbiamo inasprito le sanzioni pecuniarie perché non rispetta il benessere degli animali. E abbiamo, ehm, Abbiamo inasprito anche le, eh, le regole eh, relative a questo tipo di trasporto. Inoltre, non da meno, abbiamo eh, scelto di cambiare la tipologia del cavallo che non sarà più il trottatore, ma eh, il cavallo da tiro che è più idoneo a questo tipo di attività al fine appunto, di ridurre al massimo la sofferenza dei cavalli. Allora eh, c'è anche da, mh, da dare appunto delle ragioni, io non nego che abbiano ragione le associazioni animaliste quando ci, eh, ci dicono che ehm, non è un servizio obbligatorio quello della trazione animale, è un servizio che il Comune di Roma ha già trovato appunto ehm, già eh, su Roma dal, forse dal 1500 e, e mh, non... non ehm, All'epoca fu diminuita l'attività la, eh, delle, delle carrozze semplicemente diminuendo gli ornamenti delle botticelle, <ride> questa cosa la voglio dire perché ehm, secondo me è, è, è indicativo perché il nostro regolamento appunto, riducendo al massimo tutta l'attività di questo tipo di trasporto ridurrà sicuramente eh, l'utilizzo e la scelta dell'utilizzo dei cavalli. Quindi ripeto noi in tutti i modi abbiamo deciso di disincentivare l'uso dei cavalli, cosa che invece poi peraltro non è avvenuta nelle scorse amministrazioni, perché nelle scorse amministrazioni nei vetturi, ai vetturini fu proposto un incentivo economico per eh, convertire la propria licenza, noi per, non abbiamo deciso di eh, incentivare in questo senso, abbiamo deciso assolutamente di demotivare la scelta del trasporto eh, dei cavalli. E, mh, Ecco, noi con questo regolamento che porteremo in aula da qui a giorni siamo veramente la prima amministrazione, l'amministrazione 5 Stelle che porta un regolamento quanto più restrittivo, cosa che si è scelto di non fare nelle scorse amministrazioni. Per quanto non ci sia possibile stracciare le licenze dei, eh, dei vetturini, eh, naturalmente però c'è possibile fare tutto quello che restringe al massimo e che può aumentare i controlli per rispetto animale e per il rispetto della normativa che delle normative che ci consentono di fare un'attività e un servizio quanto più controllato possibile. Questo lo stiamo facendo e, ripeto, non è mai stato fatto, quindi per noi è una novità e è una soddisfazione anche in questo senso. Grazie.